do il buongiorno a Tiziano Pesce che è vicepresidente nazionale della Wisp. Ben ritrovato Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a te a tutti i terrabbi ascoltatori, grazie dell'invito come sempre. Ah eh, no, grazie a te per aver accettato perché ci sono futuri movimenti. Eh? Vi rubo questa, questo claim della eh, campagna per accompagnare la ripresa, l'iniziativa della WISP. Questa mattina eh, cito i claim di, di chiunque viene ospitato, mi scuserete, ma insomma la prendo così. Dovrò poi citare anche quello dei prossimi, del CSI, nonché dell'Università Cattolica che tra poco sarà con noi. Ma intanto la WISP, allora ci siamo, si riparte, come si riparte e quali sono i temi ancora in campo? Assolutamente sì, Ugo, si riparte, ovviamente una ripresa lenta, graduale sia delle attività sportive che della riapertura degli impianti, dei siti sportivi, ma direi che ormai in ogni regione la macchina diciamo così, dello sport per tutti, dello sport sociale dell'UISP in questo caso si è rimessa in movimento. Tra in una settimana davvero particolare, perché tu citavi, ti ringrazio, diciamo un po' lo slogan, il claim che ci accompagna in questa ripresa, a cui abbiamo voluto dare ovviamente una connotazione anche un po' di sguardo lungo verso il prossimo futuro, appunto futuri movimenti, che parte poi da quella che è stata la campagna, la palestra la nostra casa, di cui abbiamo parlato eh, su queste frequenze nelle scorse settimane, una campagna che ha, accompagnato appunto i nostri soci, ma non solo, le persone, attraverso ovviamente un momento particolare insieme ai nostri comitati territoriali, regionali, ma soprattutto insieme alle nostre associazioni, società sportive, migliaia di operatori sportivi, di tecnici, di istruttori, abbiamo accompagnato ecco, le case degli italiani sportivi con tantissimi tutorial, con tantissimi collegamenti, utilizzando le nuove tecnologie, pensa che ci stiamo avvicinando verso il milione di contatti, di visualizzazioni eh, attraverso il nostro sito WIS.it, il canale YouTube e, e tutti i social a partire Facebook, Twitter e Instagram. E questa diciamo, è una settimana particolare perché tra l'altro coincide con la Week, quindi questa settimana davvero particolare che ogni anno accompagna gli sportivi di tutta Europa una, di fatto la, la più grande manifestazione europea per il movimento alla salute promossa da ISCA, il Network Europeo l'associazione di Sport e Cultura, che ha sempre visto nel nostro paese appunto l'UISP eh, capofila. Siamo partiti lunedì scorso, andremo avanti quindi sino a domani, ovviamente un'iniziativa che vede ancora una volta nella rete internet diciamo il proprio, il proprio baricentro, però con. Eh, Tanti eh, quali, sono stati, eh, quali sono stati i punti importanti per una settimana che sicuramente se non ci fosse stata la pandemia avremmo vissuto in modo eh, diverso ma che forse soprattutto in tempo di pandemia ci fa apprezzare la bellezza di aver cura anche proprio della nostra salute? Proprio così Ugo, infatti l'abbiamo voluta declinare proprio attraverso momenti specifici che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno ancora nella giornata di oggi e di domani eh, alle 8 del mattino, alle 11 e alle 19 con anche proprio tre lezioni in diretta con istruttori appunto, eh, che si collegano da tutta, da tutta Europa, partendo proprio dalle prime ore del mattino con un'attività ovviamente a basso impatto, diciamo così, un'attività di risveglio muscolare dedicata a tutte le età, soprattutto anche ai meno giovani agli anziani sono giorni che come dire, fanno riflettere un po' tutti partiamo ovviamente dal sottolineare sempre la tremenda situazione che abbiamo vissuto dell'emergenza sanitaria che ci ha spinti un po' tutti a modificare direi largamente le nostre abitudini però ecco l'attenzione si, si è alzata il bisogno di promuovere attività fisica socialità, partecipazione noi diciamo eh, sfruttando anche un po' il momento di una riforma legislativa dell'intero ordinamento sportivo che speriamo veramente metta al centro degli interessi una declinazione europea Spadafora l'ha promessa, l'ha annunciata quindi noi andiamo, ecco, teniamo, teniamo calda l'attenzione anche sul governo sullo stesso ministro eh, Spadafora perché pensiamo proprio che ci sia bisogno ecco, per tornare al nostro slogan di produrre i diciamo futuri movimenti Verso ovviamente un modello di sviluppo che non dimentichi nessuno, che contrasti le disuguaglianze, un modello di sviluppo sostenibile, equo e solidale, ancora una volta pensiamo che lo sport di base, lo sport sociale possa fare, ma sicuramente farà la sua parte. Ne siamo, ne siamo convinti come siamo convinti che veramente questa vicenda della pandemia, lo abbiamo detto spesso in queste mattinate sportive del sabato, ci ha fatto scoprire e capire quanto è importante fare sport insieme al di là naturalmente poi dello sport e quello sport spettacolo che tutti comunque attendiamo e che tutti conosciamo molto bene. Tiziano, grazie per essere stato questa mattina con noi. Ti attendiamo magari ancora prima eh, dell'estate per fare un punto della situazione anche dall'ottimo osservatorio dello sport di base che è la Wisp. Eh, grazie, buon sabato, allora, eh, buon a te, fine Hugo, settimana.